ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questo piccolino che è un miracolo in forma di mm, cilindro perché è il depuff di estetista cinica vera lab allora intanto cos'è? è un contorno occhi ma devo mostrarvi prima di tutto il pack, cioè guardatelo è triangolare delizioso sui toni del rosa fucsia, è delizioso ma adesso vi mostro anche l'interno perché è questo qui pack semplicissimo bianco con scritta fucsia vera lab, The Puff siero per borse occhiaie, roll on effetto tensore è un 10 ml eh, prezzo 19 euro e dice di essere un quindi plastica rigenerato cosa importantissima allora Vera Lab, chi non conosce l'estetista cinica può essere che non conoscete nel caso rimediate perché fa dei prodotti fantastici è competente in quello che crea perché è un estetista davvero è competente e fa dei prodotti ottimi oltretutto è di Brescia quindi è una persona che mi piace sostenere Made in Italy, prodotti ottimi anche dal punto di vista dell'inci, esatto, 4 stelline su 5, davvero un prodotto ottimo dal punto di vista dell'inci e oltretutto mh, paghi la, la qualità del prodotto perché il pack è sempre semplicissimo. In questo caso si tratta di un roll-on per il contorno occhi, anche qui. È semplicissimo ma è la, è la qualità del prodotto che dobbiamo andare a pagare non tanto il pack quindi prodotto roll on per il contorno occhi che abbiamo detto che promette di essere un siero per borse occhiali effetto tensore allora intanto vi faccio vedere la clip così vedete anche la texture del prodotto Devo ricordarvi una cosa che devo dirvi assolutamente se non lo sapete già, è probabile che dopo un po' di applicazioni il prodotto sul viso, sull'occhio, inizia a scendere male e scende di nuovo, quindi semplicissimo da fare. Questo applicatore in, eh, con la pallina è fresco, cioè, è proprio fantastico, soprattutto per chi ha borse, chi ha gli occhiaie lo sa benissimo che quelli con il roll sono i migliori. Mettetelo in frigo per un effetto ancora più decongestionante. Applicato mm, alla dunque prima di, prima di vedere la texture perché la texture l'avete visto da clip, ma è leggera, fluida, proprio basta pochissimo prodotto, qualche passata assorbe immediatamente. Ottimo anche come base trucco, davvero fantastico. Potere idratante alto non sembra perché è leggerissimo, ma ha un ottimo potere idratante, cioè davvero lo sentite più più compatto, più idratato, più più più. Poi nella stagione fredda sì, buonanotte. Nella stagione calda mettetelo in frigo per un effetto freddo che alla mattina davvero è una goduria, ve lo garantisco. Va a decongestionare immediatamente le borse le occhiaie ed è proprio si riducono visibilmente. Poi ehm, non dà problemi con il trucco quindi si asciuga, ma non me ne fa durare come sempre, non lo va a contrastare. Durante il periodo dell'allergia, quando sapete, l'allergia di primavera che ho il contorno occhi, che gonfio mi danno fastidio gli occhi. Questo, da, lo togliete dal frigo così, già rinfresca e allevia. Se è poi è arrossato, chiudete l'occhio, lo applicate anche sopra e guardate non va a intaccare il trucco cioè non lo va a intaccare quindi avete un effetto ah che piace ma quando avete allergia piace davvero tanto e non va neanche a intaccarvi il trucco quindi ottimo, fantastico alla sera ed è magari tutto il giorno che siamo al pc abbiamo un contorno occhi che è stanco e, oppure siamo stati fuori tra vento o sole va a idratare va a decongestionare cioè davvero Ottimo, io non, mi sono trovata benissimo e lo ricompro, io sicuramente questo lo ricompro, normalmente aspetto i momenti in cui con le promozioni di, vi consiglio di seguire su Instagram, eh, sia l'estetista cinica che proprio loro, vero lab perché spesso mettono dei codici promozionali oppure le spedizioni gratuite ecco io con uno o l'altro ne approfitto e questo lo ricompro perché mi sono trovata davvero benissimo e da grandi portatrici d'occhiaie un prodotto così per me è il massimo sicuro poi soprattutto in questo periodo cerco di promuovere Made in Italy eh, chi viene da una situazione come Brescia cerco di aiutarla e poi vi consiglio di e imparare la storia della stessa cinica perché davvero per i suoi dipendenti ha fatto tanto cioè, mi piace come imprenditrice è un'imprenditrice, quindi comunque sia deve guadagnarci però si è data da fare durante la quarantena si è data da fare con le storie ha fatto delle dirette con tutte le persone possibili ci ha tenuto compagnia e tiene alla sicurezza dei suoi dipendenti è un'imprenditrice che ovviamente deve vendere, deve guadagnare, ma che è rimasta umana, ha il contatto con le persone ancora umano. E questo è un punto in più per cui io voglio ed scegliere i suoi prodotti e consigliare i suoi prodotti se sono validi. Ma questo davvero è valido alla faccia se è valido, e perché sì, mi, mi sento di aiutare chi se lo merita. Ecco, in questo caso. Essentizza cinica e vera lab perché davvero meritano e niente se siete arrivati a questo punto del video c'era qualcosa che passava davanti alla telecamera. Vi ricordo come sempre che se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me dovete eh, mettere un commentino qui sotto nel video e vi chiedo in questo caso se avete provato questo prodotto, il The Puff, oppure se conoscete l'estetista cinica, il marchio Veralab se lo conoscete adesso oppure se lo conoscevate già se avete provato altri prodotti fatemi sapere, parliamo di, di questo marchio e di The Puff in particolare dovete essere iscritti al mio canale e basta, essere attive. Io premio le persone attive che mi aiutano e mi sostengono. Quindi estrazione mensile di un piccolo premio, se non è questo mese, ma siete attive, è il mese prossimo, è quello dopo. Ma comunque vi vedo, vedo voi quelli che siete sempre attivi e verrete sicuramente premiate. Avete pazienza, siete costanti e verrete premiate. Ed io vi do appuntamento a questo punto col prossimo video e stringo qui perché non sto parlando troppo. Alla prossima!